Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Acer, il format dell'inglese sfizioso. So good, I'm so addicted. Prima di cominciare, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale, e di cliccare la campanellina così che quando altri video saranno pubblicati, voi riceverete una notifica e non ve lo perdete. Oggi voglio parlare di un'altra lettera. In passato ho già parlato per esempio della lettera R, del W, e oggi vi parlerò di alcuni consigli per quanto riguarda la lettera H. Come vi vanno sicuramente spiegato a scuola, l'H è quella lettera che praticamente va pronunciata aspirata. Perché si dice aspirato e poi in realtà non dobbiamo tirare l'aria, la, ma la dobbiamo tirar fuori? Perché aspirato? non l'ho mai capito. Mai. Ho già parlato dei suoni aspirati nel mio video precedente perché l'H non è l'unico suono aspirato in inglese. Top non è top, è top tuttavia ci sono dei casi in cui l'h è muta in inglese quindi cosa significa? che la vocale che la segue non ha quel suono aspirato ho ho, tipo hot e queste parole sono molto di uso comune per esempio, hour. Lola. L'h non si sente, tra l'altro hour è un omofono con l'altra parola hour che significa il nostro o i nostri eh, Ragazzi è così Quindi anche se hour ha l'h non si pronuncia hour ma hour, l'h non si sente Un'altra parola è honor Onore, anche in questo caso, anche la parola honest. Onesto Magari voi potreste pensare che l'H quando si trova come prima lettera di una parola magari non si pronuncia in alcuni casi. E non è così perché ci sono dei casi in cui anche quando l'H è nel mezzo non si pronuncia. Per esempio la parola Thailandia non è Thailand, quindi non c'è il TH, è Thailand. E anche l'aggettivo thailandese Thai non è Thai, è Thai. Come vi avevo fatto vedere in un video precedente quando ho parlato dei omofoni, la parola time, che si scrive T-H-Y-M-E, significa timo. Poiché l'H in questo caso è muta, quindi il TH, come in thailandese in Thai non si pronuncia, diventa un omofono della parola tempo, time. E avevo raccontato questo aneddoto. Io mi ricordo una volta che sono andato sul mercato e ho chiesto a un tizio che lavorava là. Hey man, do you have time? E lui sta là, tipo due secondi a guardarmi. Perché anche lui diceva Ma cosa mi sta chiedendo del tipo? Se ho, ho del tempo. Un'altra parola di uso comune è vehicle. Veicolo. L'H è muta anche in altre parole che potrebbero essere di uso comune, specialmente se siete italiani che vivono nel Regno Unito. Andiamo a vedere qua la mappa del Regno Unito. Qui ci sta la città di Nottingham. Anche se c'è un H là, quell'H è muta. Per esempio, se voi siete dei fan del calcio, io non lo so. Nonostante che abbia dei colori rossoneri, c'è la squadra di calcio del Tottenham, che anche in questo caso ha un H nel mezzo che è... muta. Anche in questo caso vi ho fatto degli esempi di parole molto comuni, in inglese, in cui l'H è muta. E il consiglio che vi do anche questa volta, è stato lo stesso consiglio che vi ho dato quando ho parlato del W, è che quando imparate una parola nuova, dovete consultare il vostro dizionario per capire quella pronuncia, perché più la utilizzate, qualora sia una di quelle parole che per qualche motivo utilizzate nella vita di tutti i giorni, e anche ascoltarla con i vostri amici, colleghi di lavoro, vi aiuterà a capire bene come si pronuncia. Quindi, prima di chiudere, vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare la campanellina, di condividere questo video con i vostri amici e parenti, e ci vediamo con il nostro prossimo video. Ciao!